Salve a tutti, questo è un tutorial molto particolare perché non spiegherò niente di nuovo, anzi mi limiterò a dire le cose che secondo me non ci sono o funzionano veramente male nel comparto audio linux e disabilità. Credo che sia importante che venga affrontato questo discorso perché tanta gente si vanta che ah linux è forte anche il comparto di legisabilità, non riesco a vedere questa fortezza di Linux, adesso vi dirò perché, secondo me non c'è ancora un programma decente per il riconoscimento vocale e neanche un programma decente per lo screen reader, tutti diranno ah ma lo screen reader lo fa Orca, l'anno scorso ha una manifestazione informatica ESC che si fa a Forte Bavera, in provincia di venezia a fine agosto con dei super nerd ci siamo messi insieme per far girare orca l'abbiamo fatto girare con molte difficoltà e funzionava male quindi la soluzione era metterci le mani per riprogettarlo da zero quindi per noi la soluzione orca come screen reader non è accettabile è penosa Un'altra cosa è il riconoscimento vocale, come riconoscimento vocale intendo un sistema integrato nella nostra scrivania che intercetti le nostre parole e guidi l'utente ad aprire il menu ad avviare i programmi, quindi se lo dico avvia Firefox il sistema deve intercettare la mia voce interpretarla aprire il programma non ho trovato niente del genere in linux ci sono programmi a pagamento per windows che lo fanno adesso tutti diranno eh ma pagamento ok ma come ci sono programmi fighi come blender che fanno tutto 3d animazione ci hanno fatto anche film con blender e sono gratuiti perché nessuno si smazza a fare programmi per la disabilità di questo genere vi invito a scrivere nei commenti di questo video le vostre opinioni perché se voi avete provato personalmente programmi o soluzioni per far girare i programmi che io ho già menzionato in questo video tutorial ditemele ma non dite funzionano poi quando io vi incastro vi dico datemi delle informazioni tecniche e specifiche di dove e come le avete utilizzato ma mai utilizzato dovete essere tecnici perché se mi smentite e mi date le informazioni per far girare bene i programmi che mi servono, farò un tutorial con le spiegazioni e soprattutto farò menzione delle persone che mi hanno dato la mano. Per questo tutorial è tutto, ci sentiamo al prossimo.